No, amici? Ciao amici, benvenuti in questo nostro nuovo video, siamo Anna e Marco, vita in Inghilterra. Oggi parleremo di un argomento veramente interessante, parleremo di cosa ci manca dell'Italia da italiani che vivono all'estero. Sì, perché lasciare l'Italia eh, significa anche lasciare molte cose a cui si è abituati, che si danno per scontate mentre si è in Italia, ma che poi quando ci si trasferisce, beh, insomma, mancano. Ci teniamo a sottolineare che noi non è che siamo disperati o che ci manca così proprio. Noi qui, dove siamo noi, dove viviamo noi nel countryside stiamo molto bene, infatti anche dai nostri video potete vederlo, però possiamo anche capire che ci sono anche molti italiani che vivono questa... Eh, cambio di vita, diciamo, in modo un po' più eh, personale, un po' più difficoltoso se vogliamo dire. Sì, boh, mi ricordo in particolare, mi è rimasto impresso, una volta, mi pare l'anno scorso ero tornata in Italia per andare a trovare i miei, in aereo c'era questo ragazzo che per tutta la durata del viaggio, quindi per due ore, non faceva altro che dire mi manca quello, mi manca questo, ah, oh, non vedo l'ora di tornare, era così impaziente e quando è sceso dall'aereo ha baciato per te! <ride> E poi si è messo a esultare saltando e cantando. Sono rimasta abbastanza um, colpita. Perché, sì, a noi mancano certe cose, logico, uh, penso sia normale, ma sì, non è che siamo proprio così disperati. Beh, queste cose adesso andremo a vederle nel dettaglio, così di cosa si tratta. Una cosa che mi manca personalmente, perché io sono un grande violatore di biscotti. Devo dire che mi mancano le confezioni, convenienza, il formato convenienza tipico che si trova in Italia, per esempio, non so, le pan di stelle da chilo, o anche <ride> le macini, adesso, oppure anche quelli che non sono di marca, che puoi trovare nei supermercati eh, vicino a casa, a, a poco prezzo, per esempio noi trovavamo, io almeno trovavo vicino a casa, a 50 centesimi i sacchi da da un chilo. E qui, diciamo, ci sono dei biscotti che sono mm, buoni, però non è la stessa cosa anche perché hanno quei formati da 10-15 biscotti al massimo, sono i mm. classici tubetti, Poi, confezioni... questo sia anche la, la fragranza, no? I nostri sono leggeri, fragranti, si inzuppano al punto giusto nel latte, uh, sì, c'è un po' di differenza. I frollini, tutte quelle cose lì, eh, mm. mancano qui. Per me, invece... Una grave mancanza, e di questa sento proprio la mancanza, eh, sono le erboristerie. Le mm. erboristerie qui, mh, come le intendiamo noi, non esistono, quindi non riesco a trovare eh, le erbe sfuse essiccate oppure mh, gli unguenti, le tinture madri, le creme, ehm, sì, a base di erbe, quindi per la naturopatia. Qui manca proprio il settore, si trova qualcosa di certe marche svizzere, per esempio, o tedesche, però è raro. Quando vado in Italia devo <ride> procurarmi le mie cose d'erboristeria per fare i miei intrudi. Io sono un po' strega dentro. <ride> per quanto riguarda, per esempio, la panetteria, il pane, qui c'è si trova soltanto il pane classico in fette, in bauletto, nei supermercati, mm. e manca completamente tutto quello che è la nostra tipica panetteria, i nostri pizzetti, i nostri tramezzini, le focacce, le piadine. La piadineria manca uh, completamente. Ma le piadine e, proprio. E noi infatti ogni tanto ce le facciamo. Si trovano delle pizze, delle pizzerie più o meno buone, però di andare verso Londra, oppure qua vicimo, vicino a noi abbiamo Bedford, che è la zona più popolosa e più popolata di eh, italiani mm -hmm. allora lì sicuramente troverai i prodotti panetteria in questo caso sì, italiani qui manca ecco diciamo che devi fartelo tu il panino devi nel senso devi andare al supermercato prenderti il pane e farti il panino come vuoi da noi in Italia siamo abituati che passi davanti al bar che lui ha già fatto alle 4 del mattino alle 5 del mattino Tutta la, li, la, la serie di panini, tramezzini mm. e tutte quelle cose lì già pronte e sono molto comode e mm. buone. Ed è anche proprio un momento di ritrovo, soprattutto nei break, diciamo, eh, a mezzogiorno quando si trovano chi lavora in ufficio con le scuole e così. Mm. E questo manca parecchio. Proprio parlando di panetteria, l'odore, il profumo e la fragranza del pane appena sfornato. Ah, sì. che cioè, Da noi ha un profumo classico che, che si sente per le strade quando c'è una panetteria. Qui non l'ho mai trovato, non l'ho mai sentito. Anche se io non posso mangiare il pane, eh, quello normale per via del glutine, però sentire il profumo del pane è una cosa che è sempre stata piacevole per me. Tra, tra l'altro, come dicevo, anche la pizza, io sono un gran divoratore di pizza, addirittura eh, poco prima di partire, fino a poco prima di partire, quindi tre anni fa, mangiavo, io le chiamo le porta aerei, pizza famiglia, solo per me, è stra buona, c'è cioè proprio cinque formaggi, cipolla, aglio, cioè io sono uno, e, e dopo il peperoncino, qui non c'è, abbiamo un ottimo, un ottimo Diciamo che ci sono dei buoni servizi di consegna pizza a domicilio, ma la pizza è quello che è, non mm. si può pretendere da... da diciamo una... che è una pizza da fast food come sensazione. Esatto. e poi soprattutto la, mh, ti rimane... <ride> è cioè difficile la da mandare i, giù. Fatica a digerire. Ma... No, però abbiamo trovato... cioè è raro. Uh, se le trovi buone fatte col forno a legna le paghi, mm. per esempio um, con una mia amica uh, uh, l'anno scorso siamo andate a Camden Town a Londra e per caso ci siamo imbattute in una pizzeria che faceva anche pizza senza glutine quindi per me col forno a legna ed erano dei ragazzi di, di Napoli, è stato un... Uh, una gioia, <ride> un tuffo al cuore, ho detto oh, forno a legna, <ride> Già. pizza senza glutine, è stato bello. Anche eh, dove andiamo di solito a passeggiare, a Rashten Lakes, mm. sì. un, abbiamo scoperto per caso, è una pizza veramente buona anche lì, fatta fresca, che senti mm. quando mastichi la pasta, si sente che è una buona mm. pasta, proprio. Poi a me manca per esempio un reparto di frutta e verdura, come lo concepiamo noi, quindi ricco, ah. abbondante, con varietà, di buona qualità, con grande assortimento. Sia che si tratti del supermercato o dei mercati di piazza, qui non, non si trova lo stesso assortimento e agli stessi prezzi, perché magari ci sono della frutta e verdura molto buone, sì. però bisogna salire di prezzo notevolmente. Per esempio, adesso prendo come esempio il pomodoro, noi in Italia mm. ne abbiamo almeno 10 varietà grande e piccolo San Marzano, di bue, ciliegino, li abbiamo tutte mm. qui trovi praticamente il pomodoro classico che è più piccolo, il okay, quel nostro insalata. ciliegino ah quello, no tu parli dei ciliegini e, Sì, poi quello di insalata e mm. provi sì le passate mm. ma le trovi in barattolo ecco mentre noi poi a prenderti la cassa intera per farti mm. i tuoi sughi poi probabilmente eh. anche qui ci sono dei posti che vendono all'ingrosso però noi non li troviamo abbiamo trovato online Qualche ortofrutta che vende uh, in più grosse quantità, però la, la classica cassetta che compri al mercato per farti la passata o il sugo, no, non l'ho ancora trovata, hanno delle vaschette di plastica uh, così ed è quello il... il formato, sì, poi noi non conosciamo bene la zona magari non sappiamo ancora a chi rivolgerci. Altra mancanza secondo me è la, la, la nostra salumeria che puoi trovare tranquillamente anche nei nostri supermercati il banco Tutto salumi e formaggi salumi da noi è strafornito e abbiamo di tutte le provenienze d'Italia no? in base anche a Italia, Vestiamo sì. adesso pensiamo al semplice fatto di farsi una piadina allora magari con lo squacquerone e il crudo tagliato fresco sottile sottile cioè, no non c'è lo squacquerone adesso magari in qualche negozio specializzato a Londra si potrebbe trovare però qui io non l'ho ancora visto ho visto il taleggio ultimamente da, da Tesco e lì mi si è aperto il cuore ho detto oh finalmente faccio una piadina col taleggio lo spec e la rucola però la piadina è un grande problema come diceva Marco qui si trovano i wrap che sono delle specie sì. di piadine però sono sempre mollicce non diventano croccanti in padella io mi ricordo quando andavo a Bologna, molì mi prendevo. Lì era bella. Lì mi facevo di quelle pagnotte con la, con la porchetta e con, con, la, con la mortadella e con, con tanto del, del pepe del pistacchio dentro, che era una cosa. Era buonissimo, ragazzi. Era qualcosa di. mi è rimasto dentro. Pane croccante, ciabattona così, con tutta la porchetta dentro, oppure con la mortadella. Oh. Mm. <ride> Poi, logicamente, vabbè, um, famiglie e amici, il, il, il clou Passiamo, Sì, cerchiamo di tralasciare la parte gastronomica, eh, famiglie e amici, logicamente, per fortuna con le tecnologie di oggi ci si può vedere, non soltanto parlare, quindi bene o male, sì, meglio, meglio di niente, però bisogna sempre contare che per riuscire a tornare a casa bisogna prendere un mezzo, puoi sì. andare in aeroporto e poi prendere l'aereo e poi ancora ancora tragitto per andare a casa. Va ma... molto organizzata. Mm. Sì, <ride> e noi siamo anche vicini perché se penso a chi magari sta in America o in Australia, sì, per loro è ancora più difficile. Eh sì. Però sì, famiglia, amici, la libertà di poterli trovare quando, quando vuoi. Il bidè. <ride> Il bidè. Beh, questo è un classico di tutti gli italiani che vanno all'estero anche solo per vacanza. Quella sensazione sana di potersi lavare dopo aver fatto i bisognini. Oppure anche di mettere i piedi a bagno. Ma oh sì, ma quello si può fare anche in un patino. Mm. Allora, più comodo, con l'acqua calda, soprattutto in inverno, d'inverno magari se hai freddo. Io direi una cosa molto importante che ci manca sono spiaggia e montagne nostre. Perché chiaramente eh, l'Italia... Sì. A ah, lui la spiaggia, a me le montagne. Eh, sì. <ride> a me piace la, la spiaggia, il caldo, eh, no, non sempre, eh. E eh, per, le vacanze. per le vacanze chiaramente. Infatti preferisco vivere qui tutto sommato, visti i caldi e l'affa che c'è, la <ride> una, pianura una nostra pianura padana. <ride> e, però è anche vero che, una, che la spiaggia il mare cioè, te, lo, te lo porti nel cuore, almeno mm. per me è così, come per lei le montagne. Io ho passato tutte le estati della, <ride> della mia infanzia e adolescenza sulle montagne del Sud Tirolo. Quindi per me le montagne poterle raggiungere in poco tempo perché a Padova nelle giornate limpide si possono vedere in lontananza le, le Dolomiti a me manca aprire la finestra quando aprivamo la finestra a, a Padova e poter vedere le, le montagne in lontananza e sapere di poterle raggiungere in poco tempo Altra cosa che ci manca, soprattutto d'estate, sempre parlando di vacanze e cose così noi abbiamo un carissimo amico e lui è un gelataio ed è bravissimo mm -hmm. fa la, un gelato artigianale che è qualcosa di incredibile tra l'altro è anche andato a insegnare in, in Germania, è uno che fa corsi e, cioè, e usa tutti i prodotti naturali cioè lui non usa coloranti, cose così. Il gelato è bianco e il pistacchio <ride> tutti, non è verde fosforescente come quello che c'è qui <ride> perfino pistacchio... la mente è bianca, è tutto bianco, <ride> Dice, che gusti sono, la salge, se... ed è vero, a cioè, noi ci manca proprio quel gelato lì L'artigianale è fatto yeah. con tutti i crismi. Mm. Buonissimo, qualcosa di dopo la, dopo la pizza, la passeggiata. Una passeggiatina e il gelato. Eh... Era il tour che facevamo di solito via a Padova. Uh -huh. Concludendo ragazzi, noi non è che non eh, possiamo vivere senza tutte queste cose qua, viviamo bene lo stesso. Diciamo che do dobbiamo adattare un po' la, la nostra vita e prendere quello che offre il territorio in questo momento. Poi ci sono anche delle nuove cose di cui ti innamori esatto. e che quando torni in Italia dici oh, Dove sono? Eh sì. Tipo la Marmite? <ride> no, quella no! <ride> Almeno per me sì! Oh. Esistono per esempio negozi specializzati dove fanno anche le consegne, quindi tu ordini da catalogo quei prodotti magari italiani mm. e lì chiaramente li, li paghi un po' di più, però sai che hai prodotto lo stesso italiano al mm. principio. Questa è una gran poi cosa. Esiste la mamma che ti manda sullo <ride> scatolone le no, cose intanto, che vuoi? arrivano i pacchi ah a proposito ne stiamo preparando uno stiamo preparando, ci, st ci stanno preparando un pacco dall'italia vediamo faremo un bobba un so, magari tra un mese perché sono cose che sono un po di, in questo periodo magari non si trovano per via della chiusura di certi negozi sì. quindi stiamo aspettando, stiamo aspettando tassi, <ride> faremo un video su questa cosa qui poi diciamo che per fortuna la maggior parte delle cose che abbiamo nominato sono cose materiali adesso uno può vivere senza, non è che, che senza no, non si riesce a stare, almeno siamo abbastanza tranquilli da questo punto di vista. Eh, e tra l'altro la maggior parte dei supermercati come può essere Tesco oppure l'Aldi e Lidl um, hanno comunque una piccola selezione di prodotti italiani di media qualità, quindi non è che assolutamente per esempio il parmigiano non lo trovi, lo trovi magari non è quello a cui sei abituato perché magari lo prendi dal salumiere di fiducia, come Uh, che ne so, il caffè, il caffè si trova. Mm. si trova parecchio e poi appunto potendo comprare online o dai negozi specializzati o magari sai da chi andare perché ti hanno, ti hanno consigliato mm. sì. oppure abbiamo provato e quindi testandolo mm. sai che gusto ha e poi ti piace e di conseguenza sì. continui a prendere quello però comunque diciamo che in linea di massima queste sono le cose che ci mancano sì. di più dell'Italia mm. che magari non sono le stesse o non le trovi con la stessa facilità e agli stessi prezzi <ride> <ride> una delle cose che non ho nominato che a me manca per esempio è il pocket coffee qui no, non, non qui non mi non c'è. prendere qui non c'è ogni tanto mia mamma eh, quando ci mandano su appunto il pacco che vedrete arrivare e eh, dentro c'è anche il mm -hmm. pocket coffee, a me piace tantissimo non è che lo prendo sempre però ogni tanto è eh, quella coffee. cosa che manca mm -hmm. ecco su questa cosa qua è stato bellissimo perché l'ho offerta <ride> ai miei colleghi Quasi tutti l'hanno mm. mangiato in un boccone solo, <ride> una, una mia capa, uno un mio, mio capo diciamo. <ride> Ha, ha dato il morso perché non conoscendolo, eh, e poi si è tutto sbrodolato di caffè addosso. <ride> Ma come è di Te l'ho detto che c'è un caffè dentro, una tazzina di caffè. Quindi, in memoria di quello che mi aveva raccontato lui, quando io l'ho offerta ai miei colleghi, ho sottolineato, ho fatto proprio un'avvertenza. Mm, avvertenza? Avvertenza per l'uso. No. Sì, insomma, da quello che abbiamo detto, praticamente siamo dei mangioni. Perché ci manca di più il cibo. Ragazzi, come sempre, se vi piace questo video, lasciateci il like e iscrivetevi al canale che ci fa tanto bene. Stiamo per arrivare tra l'altro. No, così ho fatto così. Stiamo per arrivare a 100. Ci sarà sono... un. No, no. La puntata speciale dedicata ai 100 iscritti mm. dove sì, faremo scorrere qualche elenco di quelli che sono iscritti e di chi ha canale. Ci vedremo subito dopo questo video con un altro bel video. Si mangia! Si mangia a proposito di cibo, si mangia sempre. Mangia, ciao, ciao grazie prossima. per essere stati con noi. Ciao ciao!